Mi chiamo Gaia, ho 18 anni e frequento il Liceo delle Scienze Umane. Alcune cose che mi appassionano sono la scuola, la letteratura, la buona televisione e le attività all'aria aperta. Amo la filosofia, la letteratura e tutto ciò che è vintage. Considero il volontariato un'occasione di libertà, di respiro da se stessi, di apertura verso gli altri che ti permette di provare emozioni che ti fanno sorridere anche una volta finita l'esperienza. Quest'estate sto partecipando al progetto presso il Condominio Solidale Mater che prevede la realizzazione di un corso di italiano rivolto a donne stranieri. Con loro cerco di condividere al meglio le mie conoscenze della lingua italiana, filtrando ciò che può essere più utile alla vita quotidiana. Così ho avuto modo di riflettere sulla mia lingua, di rintracciarne i legami con il latino, una delle materie che seguo a scuola. Ho compreso le difficoltà delle ragazze con cui lavoro e quanto sia importante sapere intendere e farsi intendere. Ciò permette di essere uguali. Ho capito che c'è sempre qualcosa da imparare sia dall'altro che da noi stessi quando ci poniamo di fronte a nuove sfide.